siamo arrivati al titolo nel mirino della settimana e allora il titolo nel mirino della settimana è il seguente lo vediamo già in sovrimpressione, in sovrimpressione. Advanced Micro Devices una multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori con sede in California e eh, parliamo di uno dei leader mondiali nella produzione di CPU per il mercato consumer, workstation e server quindi chip, grafici eccetera eccetera eh, tecnologia, fondamentalmente, no? Enrico, eh, perché questo titolo? Beh, sì, tecnologia, un titolo super capitalizzato, quindi un titolo importante, un settore che sulla carenza di microchip e così via si è tanto discusso, quindi un settore che aveva sofferto e che adesso sembra aver tra virgolette svoltato. Uh, pensiamo anche a STM che ha rilasciato un'ottima trimestrale, anche Advanced ha rilasciato recentemente una buona. Una buona trimestrale e quindi c'è proprio una, eh, secondo me, inversione di trend e l'analisi tecnica sembrerebbe confermarlo, io propongo oggi due grafici daily, se, se sei d'accordo Manuela possiamo anche partire con il primo, eccolo qui, eh, mi sembra direi abbastanza evidente un canale ribassista che era eh, presente per tutto l'anno passato, il titolo si è mosso un po' proprio come le borse, è altrettanto evidente, credo sia come da inizio del 2023 il movimento rialzista abbia eh, bucato al rialzo questo canale, questo trend discendente e abbia sostanzialmente eh, proprio invertito, invertito il trend, quindi adesso siamo in un'ottica di cercare un timing il più possibile corretto, quindi aspettare ancora magari qualche sessione per cercare di entrare a favore di quello che è secondo me perlomeno il trend attuale, quindi un nuovo trend rialzista partito da inizio anno, io ho messo le tre frecce verdi proprio per indicare che a inizio 2023 quel canale ribassista è stato bucato a rialzo e poi successivamente vediamo eh, in concomitanza con il rilascio della trimestrale c'è cioè questo Uh, gap up al rialzo che ha dato proprio la spinta, Insomma, ha confermato secondo me, e lo vediamo poi nel secondo grafico, sì. ha confermato uh, l'inversione uh, di trend, nel secondo grafico ha proprio evidenziato in maniera più chiara con una ellissi uh, il gap che ha uh, dato lo strappo rialzista e, e adesso proprio questa fase di consolidamento degli indici potrebbe riportare anche Advanced Micro Device a un livello di consolidamento, di ritraccio, andare a chiudere il gap eh, in area 75 dollari, quindi un livello supportivo eh, che analisi tecnica vuole eh, che debba essere preso proprio per andare a chiudere il gap e lì secondo uh -huh. me sarebbe un interessante livello di acquisto in ottica di medio periodo, quindi un trend che si va a invertire, a fine del 2021 il titolo era quasi a 170 dollari, quindi riuscire a prenderlo a 75 eh, con una buona probabilità che il trend si sia eh, invertito, secondo me può essere un interessante eh, affare. E quindi proviamo ad attendere area 75 in chiusura gap, 75 dollari per l'acquisto di AMD Advanced Micro Device. Ok beh, un nome un po' complicato, ma meno complicato se lo analizziamo eh, graficamente e tecnicamente con Enrico J, titolo nel mirino va insieme agli altri, quindi potrete rivederlo poi eh, sul nostro canale YouTube. Sarà condiviso anche da Enrico. Insomma, e per qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva scrivete direttamente a lui.